Oddio che sogno che... E dopo un po' si incomincia a credere Che quella sia la realtà Luna Miglior colazione di sempre Panino con full pork Vegano Da Bloom Lab questo è il primo giorno guardate che luce questo è il primo giorno abbiamo ritirato oggi le chiavi e abbiamo scaricato un pochino di roba abbiamo un pochino iniziato a svuotare casa che inizia a respirare ho portato via tutto il mio angolino fitness perché tanto in casa non lo uso e questo sarà il corner dove filmerò tante cose Sapete che io non sono brava a non fare spoiler qui, tante cose. Questa è la camera da letto, quindi magari abbiamo portato il piumone, i pigiami miei invernali. Quel, quello lì è uno stendino eh, che iniziamo a portare le giacche. Insomma, ehm, qui è stato tutto risistemato e pitturato. Ci è stato dato bellissimo e eh, questa sarà la cucina. Quindi è tutto bello intonso, pulito, abbiamo dipinto le travi di bianco, prima erano eh, legno, invece preferiamo così che è più luminoso. E siccome eh, nel frattempo che scaricavamo il tutto è venuto a piovere e ci ha rallentato molto, perché siamo stati un po' di tempo in macchina per far sì che spiovesse, eh, si è fatto tardi e io eh, volevo andare ad allenarmi perché dopo una settimana via, eh, una delle cose che mi manca di più è proprio il mio momento di allenamento. Quando sono via, come avete visto, riesco a fare sport, eh, ho provato tennis, golf, eccetera, però è sempre parte, diciamo, di attività, lavoro. Eh. e Invece a me piace proprio dedicarmi la mia ora di tempo, la mia tre quarti d'ora, ora di tempo, eh, per me stessa. E quindi Jimmy mi ha detto, ok, senti, perché non rimani qui ad allenarti? Io ho detto, sei un genio, ho visto che ho provato tutta la roba. E quindi, here I am. Primo allenamento nel blue Lab. Che emozione. Che emozione! Primo tappetino! Sarà tutto così. Primo, primo. 3, 2, 1... Oddio, che sogno! Che sogno! <ride> ho un'idea pazza, ma ho un'idea. Praticamente, Lidl mi ha mandato un tappetino gonfiabile. Mi sembra un ottimo momento per gonfiarlo. Così! Ah, sono in un parco giochi! Allora, non so se avete presente cos'è un tumbling ma è praticamente quel tappeto elastico dove le ginnaste fanno evoluzioni. Io l'ho scoperto a Acrobatica ed è lì dove magari ho iniziato a fare le mie prime eh, ruote, eh, ruote senza mani, e masse. Quindi Lidl mi ha detto, sì, in questo periodo il negozio eh, lo vendiamo, te lo mandiamo, io ho detto ok, poi lo gonfiamo. Bye. Io tendo a filmarmi e a filmare quello che faccio, eccetera, quando uh, tendenzialmente um, sono in un mood positivo. Non perché non, non ho mai mood negativi, eccetera, perché voglio nascondere qualcosa, ma perché penso che comunque chi viene su questa piattaforma abbia un po'... Uh, il desiderio di svagarsi e non prendere sofferenze o negatività altrui quindi uh, per questo uh, lo faccio solo che mh, questo comporta anche il fatto che magari sui social su, su varie piattaforme sembra che la vita di chi ved vediamo ved vedete uh, sia sempre rose e fiori sempre super positive eccetera Um, quindi oggi eh, no, per me non è assolutamente così, uh, purtroppo la, la campagna che vecchia, uh, già che va molto a rilento, ha subito un altro forte stop um, sono molto triste e diciamo che questo incide tantissimo poi sulle mie giornate e come mi approccio alla routine giornaliera. Ieri ieri, ieri notte non ho dormito, sono molto stressata, la, la mia pelle ha subito deciso di ribellarsi e dire anche la sua. Mi sento super gonfia proprio a causa dello stress perché ho il cortisolo probabilmente alle stelle e molto anche demotivata, eh, poi oggi non ho assolutamente aiutato perché, per quanto abbia cercato di reagire questa mattina al loft abbiamo filmato un primo video, è venuto una ciofeca perché le luci non andavano bene, il microfono ha sbagliato quindi proprio disastro. Poi torno a casa e filmo una ricetta, non viene, Sapete quelle giornate in cui dici no? La mia intenzione ora non è quella di ammorbarvi con i miei problemi, ma è farvi sentire un pochino meno soli quando magari aprite Instagram e vedete tutti i sorrisoni, eccetera, e dopo un po' si incomincia a credere che quella sia la realtà altrui e che magari noi che abbiamo problemi siamo sbagliati. Diciamo che per reagire l'unica cosa che sto facendo è mangiare i miei comfort food. <ride> sì. Oggi a pranzo eh, uova strapazzate perché io adoro le uova strapazzate, cioè proprio un amore incondizionato. Per questa sera zucca perché in questo periodo l'S Lunga ce l'ha super castagnosa. Jimmy stava per andare all'S Lunga, prima di andare mi chiede vuoi qualcosa in particolare? Io lo guardo e gli faccio, ho bisogno della zucca. Non ha detto niente, mi fa, capisco. Passato qualche giorno da quell'ultima clip, eh, sto molto meglio. Devo dire che questo mio modo di affrontare il dolore, il dolore, la sofferenza, su di me funziona molto bene, cioè prendo un giorno, purtroppo spreco un giorno della mia vita perché è così, però quel giorno mi serve per fare mente locale, per concentrarmi su me stessa, perché se mi riempissi di cose da fare eviterei di pensarci, è vero, però poi i nodi ritornano al pettine. Allora, nel frattempo però vi faccio vedere una drama queen perché... Luna Ma queste scene devi fare Queste scene eh? Che cosa c'è Che cosa c'è Neanche si gira Neanche si gira Fa il cadaverino Il cadaverino Questo panzottino Non so se ve l'avevo detto Ma Luna è dimagrita ben 600 grammi sì, probabilmente ve l'avevo detto perché sono molto fiera di questa cosa E tu sei contenta Una Pasqua Sta soffrendo il caldo In maniera esagerata Comunque mm -hmm. uh, Voglio parlarvi un attimo della colazione Perché ragazzi sto facendo progressi Lo so, priorità Ultimamente d'estate ho cambiato eh, Non faccio più i pancake la mattina o Le crepe perché cioè, sarebbe da suicidarsi col caldo che fa e quindi la sera prima mi preparo l'Overnight Oats, quindi un, uh, una pappetta di avena essenzialmente in bicchiere che si mette in frigo ed è fresca la mattina, è pronta ed è gustosissima, dipende da come si fa ovviamente. E ve l'ho già fatta vedere in, un, in uno dei miei ultimi video, ve ne ho già parlato tantissimo su Instagram ma voglio dire che ho fatto un upgrade perché la cialdina fa piacere romperla, è molto carino, ti, ti, ti la rompi però poi le scaglie quando vengono mangiate insieme al resto ok ma nel momento in cui le scaglie finiscono viene meno il contrasto fra la amarezza del cioccolato e eh, la dolcezza del resto quindi oggi ho provato a farlo con la salsina al cacao non c'è l'effetto crunch ma è una bomba. Quindi vi faccio vedere come lo faccio così me lo preparo già per domani. Stasera non devo farlo. Yeah. Ma prima, vedo che sono le 7, è ora di mettere sulla lavastoviglie. Perché io ho la bioraria. E da quando ho fatto questo tipo di contratto, cioè da quando so come funziona il mio contratto, perché già questa cosa non è proprio banale, molti non sanno nemmeno come funziona il loro contratto della luce e del gas. Da quando l'ho fatta, e quindi lo so, io lo sfrutto tantissimo. Quindi per me tutti lavastoviglie, forno, lavatrici devono essere utilizzati dopo le 19 e nei weekend. Prima cioè, prima... prima diventi irascibile. Mm? <ride> tac, tac. Tac, e ciao ciao. E allora in un bicchiere fiocchi d'avena, semi di chia la base ragazzi, semi di chia sono la base, proteine in polvere, io utilizzo queste qua eh, della soia o vegane di MyProtein e, e trovo che sono veramente utili in questa colazione che come vedete come fonti proteica ha soltanto lo yogurt e il... Eh, Latte, io uso latte di soia quindi per rendere una colazione bilanciata e saziante aggiungo anche delle proteine in polvere e mescolo tutto e infine aggiungo della frutta essiccata che prendo su coro. Frutta fresca, se la utilizzate, mettete meno liquido. A parte faccio la mia solita salsina al cacao, quindi cacao in polvere e acqua, dovete mescolare a lungo, a volte mi dite no, non, ce la, non mi viene, mescolate, non mollate, mescolate un buon minuto o due, quando ha raggiunto la consistenza ideale la vado a mettere sopra il eh, porridge che nel frattempo si era addensato. Farò la sera prima la gioia aggiunta di poter godere del fondino rimasto nella ciotolina della cioccolata da finire la sera prima. Yeah. Buongiorno! Buongiorno Selina Sei felice di svegliarti La mattina Ciao Ciao Ciao sempre no così è proprio top top buongiorno top stiamo andando all'idroscalo di milano in... <ride> Beh, praticamente Vedi, abbiamo seguito il navigatore e poi e... Ci dava il passaggio in mezzo all'aeroporto Però c'era un blocco Quindi siamo avvicinati Abbiamo detto, parlato con il tizio E alla fine tra la sua parlantina e la mia Ce lo siamo un po' ah, Ci ha fatto passare in mezzo Se no dobbiamo fare un giro di 8 km intorno a tutto il parco <ride> Siamo in mezzo Cioè siamo nel backstage dell'aeroporto Perfetto Esco, pazzesco, pazzesco oh, oh. Curioso si fa, Ma dove andate? Ah, Wake Paradise, mannaggia a voi, vai, passato, passate Ha detto sempre a dritto e Guarda, è lì, lì ce la sono incontrata È giusto, è giusto Adoro, stiamo passando il confine <ride> Siamo ma che alla dogana Eh sì, eh, ci sta Eh, ora siamo arrivati, perfetto Qui a sinistra siamo venuti all'Ideroscalo, che è praticamente questo mega lago dove si possono fare un sacco di attività sportive. Per noi è la prima volta che veniamo qua e la nostra direzione è Wake Paradise per un po' di surf. Oh yes. Ecco, surf è probabilmente l'unico sport che veramente non, non ce la posso fare. Cioè, solitamente io mi ci posso buttare in qualunque cosa che Provo e più o meno compenso la mancanza di tecnica con la forza in questo caso, cioè con surf, ci ho provato e in, um, in Portogallo, anche persino ad onoratico. Ma Disastro. figata, vabbè, non ci credo che non siamo mai venuti, però, perché non siamo mai venuti? Spiegamelo. Che cazzo in realtà, non per niente. Comunque questo sistema di carrucole per trasportarli è veramente una figata, cioè super okay. eco-friendly. Questo è il posto di mille barchette. Mm. Ma che paura, ma che ora vedremo. E cadere e coprire la testa proprio. tu devi cadere piatta dai nel dubbio cadi piatta non ti tuffare la candela questo, questo è semplice dai sei capito e mi raccomando una volta caduta torna indietro perché sennò arrivi davvero al dinate ora va bene abbiamo fatto dentro però non esageriamo eh. come va? Figo eh hai visto Oddio io non sto in equilibrio a guardare il telefono In realtà aveva tanto caldo e voleva farci una rotatina. Ma la che feeling, che strette di mano, hai capito? Io vi osservo. Cosa sono? Sono alternative vegetali alla carne fatte da proteine di piselli. Non usiamo dai. la soia. È la vostra azienda? Planted? Oh, like, oh, sì. Quindi, qui cosa c'è dentro? Qui c'è un pull vegano. È fatto okay. con proteine di pisello, acqua, olio, vitamina B12, marinato in salsa barbecue okay. ed è il prodotto con l'impatto ambientale più basso della categoria. Fantastico. Rispetto alla carne risparmio almeno 80% di CO2 e meno 48% di acqua. e wow, questo invece? Questo è il nostro master, un chicken e è marinato timo, rosmarino e limone, sempre base di pisello, acqua, olio e vitamina B12 dai voglio provare allora mi fai sì. un e uno sì, certo. grazie ma chi c'è qua chi c'è qua amano amano concentrata che non è chi c'è noi ci vediamo da marzo da... oh, e dai Ah, ma la fancia si è riabbronzata. Siamo un po' più caldi oggi e <ride> siamo anche andati. Però ci ritroviamo sempre per fare sport a insieme. Sport a strada. C'è di grid. giunti alla conclusione di questo vlog, un bel weekly vlog, dove vi ho portato un po' negli highlights di questa settimana, quindi non giorno per giorno, ma vi ho fatto vedere dei momenti più belli, dei momenti più brutti di quest'ultima settimana. Ora siamo al lab, abbiamo un po'... Sistemato rispetto a quando l'abbiamo vista la prima volta è arrivato un pochino di attrezzatura ma di tutta l'attrezzatura fitness che è arrivata vi voglio fare un video dedicato ho montato il uh, tumbling quindi come vedete è questo mega tappeto che è bello morbido e qui ci potrò fare un sacco di salti eccetera Esatto, perché forse se le cose vanno come speriamo che eh, vadano oggi pomeriggio vengono a vedere l'appartamento e noi abbiamo dis dato disponibilità ad di uscire da ehm, luglio quindi noi potremo uscire di casa fra una settimana e mezzo e eh, venire qua dove non c'è un letto, dove non c'è una cucina, non c'è nulla però abbiamo questo Tamling che l'abbiamo guardato e abbiamo detto lui sembra un ottimo e comodo letto, quindi chissà, vedremo vedremo, noi incrociamo le dita perché sarebbero due mesi di affitto risparmiato ma lo scopriremo soltanto vivendo io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video domani sono in partenza per la Puglia poi sarò al TEDx a Bologna il sabato e poi un 4-5 giorni in Austria quindi ci aspettano, vi aspettano Uh, dei bei video in arrivo stay tuned e se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale lasciate un commento mi fa sempre piacere parlare con voi quindi spero che lo facciate noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao